Bene, possiamo iniziare il nostro incontro. Continuiamo il nostro incontro di Catechesi di quest'anno dedicato al tema uh, Donne nella Bibbia. Oggi facciamo il terzo incontro. Abbiamo fatto un primo incontro su Sara, moglie di Abramo, e poi sull'annunciazione di Maria. Oggi di nuovo andiamo nel Primo Testamento. Bene, per iniziare ci uh, mettiamo in piedi con un preghiere di canto, possiamo iniziare. Yeah. Una figura femminile e molto affascinante e significativa del Primo Testamento è certamente Anna, la madre di Samuele. Il periodo storico che la vede protagonista nel popolo di Israele risale al secolo X. La fonte da cui attingiamo «Le notizie è una sola, la Bibbia», segnatamente il libro di Samuele. Israele vive un tempo di transizione quando il passato non è ancora tramontato e il futuro non, si, non lo si intravede con chiarezza. Siamo nel passaggio dall'era dei giudici all'insorgere di due istituzioni fondamentali per Israele, la monarchia e la profezia. Questo periodo di crisi vede come protagonista Samuele, una personalità carismatica di grande spessore. Egli sarà un grande profeta e introdurrà in Israele la monarchia con la consacrazione di Saul, il primo re, e di Davide, il re, secondo il cuore di Dio. Vediamo la famiglia di Cana. La tradizione biblica spesso attesta che all'origine di personaggi che hanno una vocazione particolare nella storia della salvezza. C'è un intervento diretto di Dio, ad esempio, il dono della maternità ad una donna sterile. È appunto il caso della nostra Anna, la cui figura occupa i primi due capitoli del primo Samuele. Il racconto si apre con la presentazione di Elkanah, un personaggio sconosciuto al quale tuttavia viene data un'importanza particolare. È presentato come un uomo ricco e importante, con una lunga genealogia. Uomo di Ramatai o Rama, un sofita delle montagne di Efraim. Elkana ha due mogli, Anna e Peninna. Quest'ultima ha figli e figli. Anna invece ne è prima. Ma il marito ama più Anna che Penina, Di Anna, nel testo biblico, non si dice mai che è sterile, come Sara o Rebecca, come Rachele, come la madre di Sansone e poi nel Nuovo Testamento come Elisabetta. Di Anna, l'autore dice per ben due volte non aveva figli perché il Signore aveva chiuso il suo grembo la maternità è un tema rilevante nella Bibbia i figli sono visti come un dono di Dio un segno della sua benedizione la speranza di un futuro che supera il limite della morte sono loro che possono portare a compimento quando iniziato dal padre e dalla madre ed è nella loro vita che in qualche modo continua dei, quella dei genitori. Per queste ragioni essere sterili è avvertito come una disgrazia la conseguenza dello sfavore divino. La donna che non genera pertanto patisce vergogna è considerata insignificante e priva di valore così è per Anna sebbene amata dal marito lei vive la sua condizione di sterilità come un dramma grande e tanta sofferenza a tutto questo si aggiunge l'ostilità di Penina, Penina la quale forte della sua superiorità a motivo dei figli non perde occasione per affliggere Anna con durezza, facendole pesare la sua condizione. Ogni anno El Cana si recca in pellegrinaggio con tutta la famiglia al santuario di Silo, dove si trova l'Alta del Signore, per prostarsi e offrire sacrifici di comunione. In questa atmosfera è ambientato il momento culminante della storia di Anna, in cui lei sperimenta un cambiamento radicale nella sua vita. Assieme al marito e al Cana, in occasione della festa dei tabernacoli o delle capanne, Sukkot si chiama in ebraico, si reca a Silo. Per offrire sacrifici. Vediamo cosa succede in questo pellegrinaggio e sentiamo anche il contesto. Invito Davide. Il voto di Anna. Nel contesto di uno dei pellegrinaggi annuali, puntualmente si ripresenta la stessa scena. Peninnà torna a mortificare Anna per la sua sterilità. Questa invece non ribatte, ma si chiude in sé, sfoga la sua sofferenza in un pianto silenzioso e nel rifiuto di prendere cibo. In realtà però anche Peninnà vive una condizione di donna infelice e scontenta. Il marito, infatti, non le mostra né affetto né attenzioni. Ai suoi occhi lei è priva di un reale valore, è utile solo perché è feconda, perché gli ha dato dei figli. E così la gelosia e la mortificazione che Peninna riversa su Anna sono un modo con cui lei manifesta e sfoga il suo disagio. La scelta di Anna è un'altra. Lei, pur provando una grande afflizione interiore, non risponde alle offese perché si rende conto che reagire agli insulti o rinfacciare alla rivale di non essere amata dal marito significherebbe innescare una catena di offese e rivalse senza fine che non gioverebbe a nessuno. Pertanto, lei non mette in atto alcun gesto di violenza in risposta all'umiliazione e al disprezzo. Anna non si mette in competizione, ma sceglie di fermare. Sceglie di fermare l'offesa su di sé, di patirla, per non espanderla facendo crescere il suo dolore. La stessa modalità Anna l'assume nei confronti del marito. Il canai infatti non si rende conto che le parole consolatorie che rivolge alla moglie sono vacue anzi irritanti Anna, perché piangi? perché non mangi? perché è triste il tuo cuore? non sono forse io per te meglio di dieci figli? egli, pur amando la moglie non riesce ad entrare in sintonia con la sua sofferenza interiore e la delusione per la mancanza di un figlio non si rende conto che il desiderio della maternità è altro rispetto all'amore del marito e questo non può surrogare l'altro, non può sostituirlo. Anna quindi, disprezzata dalla rivale e non compresa dal marito, si chiude in un mutuo isolamento e intanto, senza che se ne accorga, la rinuncia a reagire diventa in lei una vera forza che la spinge a sognare un futuro diverso. Decide di aprire il cuore al Signore, sicura di non essere fraintesa né delusa. Si alza ed entra nel santuario. «Ella, dice l'autore sacro, aveva l'animo amareggiato e si mise a pregare il Signore» piangendo dirottamente. Poi fece questo voto. Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita. Ponendosi alla presenza di Dio, Anna va al cuore della sua povertà, l'accoglie senza subirla, senza attribuire ad altri la responsabilità della sua situazione e osa nutrire sogni, speranze e desideri che, essendo umanamente impossibili, domandano l'intervento del Signore. Apre il suo sguardo e il suo cuore al Dio dell'alleanza, lasciando che sia Lui a saziare il suo desiderio di fecondità, di futuro, di senso, e lo realizzi al di là di ogni umana attesa. La preghiera di Anna è così sorprendente e al di fuori di ogni logica, per il fatto che lei, davanti al Signore, non si limita a chiedere un figlio, ma va oltre, si sbilancia troppo. Si impegna con giuramento di ridonare al Signore il figlio che sta chiedendo in dono. Se vorrai ricordarti di me e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita. Ci saremmo aspettati che nel giuramento si impegnasse a fare un'offerta straordinaria, un sacrificio oneroso, ma non di privarsi del figlio dopo averlo ottenuto in dono. La sua scelta quindi mostra che Anna non chiede il figlio solo per soddisfare il suo desiderio di maternità, ma lo chiede per ridonarlo al Signore, perché faccia di lui quel che vuole perché questo figlio possa essere dono per tutto il popolo, strumento docile nelle mani di Dio, per la salvezza di tutti. Infatti, l'autore sacro dice che la parola del Signore era rara in quei giorni, e le visioni non erano frequenti. Questo perché la sterilità non è solo in Anna, ma in tutto, in tutto Israele. Dio non può parlare al suo popolo perché nessuno nel popolo è in ascolto di Lui. Sarà proprio il figlio di Anna, l'uomo dell'ascolto, colui che non lascerà andare a vuoto una sola parola del Signore. La preghiera di Anna ha un testimone, il sacerdote Eli, che assiste alla scena a distanza. Ai suoi occhi il comportamento della donna appare molto strano. Si convince che lei sia ubriaca, perché vede muoversi le sue labbra, mentre la voce non si sente. Pertanto la rimprovera con durezza, invitandola a liberarsi del vino bevuto. Anche lui, giudicando dalle apparenze, non la comprende e anche lui la offende. Fino a quando, rimarrai ubriaca, smaltisci il tuo vino. Ma Anna, con tono umile ma fermo, risponde all'anziano sacerdote. No, mio signore, io sono una donna franta e non ho bevuto né vino né, bev né altra bevanda inebriante ma sto solo sfogando il mio cuore davanti al Signore non considerare la tua serva una donna perversa perché finora mi ha fatto parlare l'eccesso del mio dolore e della mia angoscia ascoltando queste parole della donna egli si rende conto di aver preso un abbaglio allora la benedice e le augura che il Signore possa esaudire la sua preghiera. Va in pace e il Dio di Israele ti conceda quello che gli ha chiesto. Dopo la preghiera e la benedizione di Eli, Anna appare una donna trasformata. Riprende a mangiare e il suo viso non è più come quello di prima. Passa dalle lacrime alla gioia, dall'amarezza alla serenità e alla pace. Tornata a casa, il suo desiderio si compie. Il Signore si ricorda di lei e rende fecondo il suo rapporto con il marito. Nasce il bambino, che la madre chiama Samuele, perché dice al Signore l'ho richiesto. Ottenuto il figlio, Anna continua ad essere la protagonista assoluta della vicenda. Questo bambino avuto grazie all'intervento di Dio, divino, sembra appartenere solo a lei e a Dio. È lei che glielo chiede. Ha promesso con un voto senza neppure consultare il marito. È lei che gli dà il nome ed è lei a decidere quando e come portarlo al santuario. Infatti, quando il Canà le chiede di andare con lui e con tutta la famiglia a Silo, per il solito pellegrinaggio annuale, Anna gli risponde decisa, «Non verrò finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore». Poi resterà là per sempre. Il marito, dice il testo, non può fare altro che acconsentire. Fai ciò che è bene ai tuoi occhi, resta finché non l'avrai svezzato. Solo dopo qualche anno, dopo averlo svezzato, dice il testo, lo portò con sé, con un giovenco di tre anni un'efa di farina e un'otre di vino e lo introdusse nel Tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo, conclude l'autore sacro, lasciando così intuire quale grande sacrificio sia per lei separarsi dal figlio, ancora così piccolo. Ma deve farlo perché è lei stessa che si è impegnata con il Signore. Anna presenta Samuele all'anziano sacerdote Eli, mentre gli ricorda di essere stata lì per pregare proprio per questo fanciullo. Il Signore le ha dato ciò che aveva chiesto e ora, adempiendo il suo voto, lei lo cede al Signore per tutti i giorni della sua vita. Samuele crescerà presso il Signore, sotto la guida di Eli, mentre Anna tornerà a casa senza di lui. Ma il suo pensiero sarà sempre per questo bambino, giorno dopo giorno, mentre gli prepara una piccola veste che gli porta ogni anno, quando va col marito al santuario, a offrire il sacrificio annuale. Egli li benedice e augura del canà che il Signore gli conceda altri figli d'Anna per il prestito che lei sta facendo al Signore. E l'autore sacro annota Il Signore visitò Anna, che concepì e partorì ancora tre figli e due figlie. La generosità del Signore si rivela sovrabbondante su questa donna, che a sua volta è stata generosa verso di lui adesso ci venne offerto il cantico di Anna momento culminante della storia di Anna è la preghiera del cantico che lei innalza al Signore nel santuario di Silo dopo che ha affidato al sacerdote Eli il figlio Samuele perché sotto la sua guida impari a servire il Signore il cantico esprime innanzitutto l'atteggiamento di lode da parte di questa donna umile e tenace di fronte all'agire benevolo di Dio. Il mio cuore si rallegra nel Signore, la mia fronte si innalza nel mio Dio, la mia bocca sorride e io esulto nella sua salvezza. Anna, Celebra il Signore che per lei è il santo, è la roccia che le dà sicurezza. Lui è il solo che conosce il bene e opera sempre con giustizia. È un Dio che ha nelle sue mani la vita e la morte e guida la storia in modo sorpre sorprendente. Manifesta la sua potenza intervenendo in favore dei poveri sebbene non più menzionata nella Bibbia Anne è una delle figure femminile più grandi della tradizione del popolo di Dio è innanzitutto vista come donna forte in preda alla sofferenza ha il coraggio di sfidare Eli che l'aveva ritenuta ubriaca questi, essendo sacerdote avrebbe dovuto sapere che la ragione di quel comportamento era ben altro. In questo non può riconoscerlo come giudice su di lei. Anna riflette il volto di quegli oranti che vivono un'esperienza umana e religiosa analogo a sua e invocano il riscatto e la liberazione rappresenta il popolo degli umili di coloro che pregano il Signore e ripongono in Lui la loro fiducia trovando in Lui rifugio contro coloro che godano di maggior fortuna la sua figura è parallela per alcuni versi a tanti altri personaggi dell'Antico Testamento ad esempio a Elia che prega il Signore confidando nel suo intervento che presto si farà presente. Allo stesso Abramo, il quale, dopo averlo aspettato per lungo tempo, alla fine è pronto a sacrificare al Signore quell'unico figlio che amava sopra ogni cosa. A Geremia, perché deve sopportare l'insulto? Anna ci istruisce anche sulla fede, invocando Dio come Signore degli eserciti. Particolare, questo, notato dai maestri ebrei, esprime la fede in Dio creatore, a cui nulla è impossibile. Se Dio ha creato tutte le cose finalizzandole a uno scopo, non può permettere nella sua onipotenza e bontà che una donna, che è stata voluta da Dio per trasmettere la vita, non possa avere figli. Anche in questo particolare sulla fede, Maria si identifica in lei quando crede alle parole dell'angelo che nulla è impossibile a Dio. La grandezza di Anna non è sfuggita alla tradizione rabbinica, in particolare, il Talmud babilonese si sofferma a commentare l'episodio di Primo Samuele e presenta Anna non soltanto come una delle donne forti di cui parla la Bibbia, ma come modello di preghiera sia per gli uomini sia per le donne che si recano in sinagoga. La preghiera di Anna è esaudita perché è impregnata di umiltà e sofferenza ed è fatta con tutto il cuore. Ho aperto la mia anima davanti al Signore. Anna è la nostra protagonista di oggi. Lei conferma il suo essere di Dio. Ella con il suo canto di gioia ci farà tornare a casa stasera con la speranza che Dio è con noi, ridonandoci il cuore del suo messaggio che fa sorgere e risorgere chi giace senza speranze. Colei che amareggiata oggi ci viene ad annunciare l'Evangelo della consolazione che è in Dio. Egli è stato capace di dare, di donare una vita piantata in quel deserto, nel grembo di una madre. Il Dio che ha conosciuto Anna è tuttora capace di trasformare la vita di ognuno e di ognuna di noi, donandoci esistenza. Il canto di Anna è frutto del dono che ha ricevuto e in cambio lei fa la sua offerta per sempre se riusciamo oggi a comprendere il passaggio compiuto dall'opera di Dio nella vita di Anna cioè il fatto che ha donato vita al suo figlio possiamo anche oggi avere conferma del perché esistiamo del perché ci viene ancora donata la vita perché dopo la morte rinasce la vita Anna ha rivolto la sua preghiera a Dio, gli ha chiesto di ricordarsi di lei e Dio l'ha esaudita. La preghiera di Anna era una richiesta specifica che solo il Dio, fonte e donatore della vita, poteva esaudire. Le parole cantate da Anna derivano dal riconoscere davanti a Dio la sua condizione umana, fatta di vita e di morte. In quel tempo, nella storia di Israele, c'erano delle donne, Sara, moglie di Abramo, Rebecca, moglie di Isacco, Rachele, moglie di Giacobbe, Anna, moglie di Elcanà, che non potevano generare vita e come se fossero, fossero state la terra deserta in cui abitualmente vivevano. Il vivere di queste donne era la testimonianza del proprio ruolo in relazione ai loro mariti. Perciò il loro non poter dare un figlio era una sofferenza grande, in quanto considerate incapaci di svolgere il ruolo fondamentale della loro esistenza. Allora le donne che potevano generare figli erano chiamate madri, ma quelle che non potevano erano disprezzate ed emarginate, e quindi non contavano nulla. Ecco il dolore di Anna, nonostante l'amore di suo marito il Elkanah. Allora il grembo di Anna non era adatto per far abitare la vita, perché era sterile, era incapace di generare. Ma con la sua preghiera a Dio creatore, al Dio che l'aveva creata, Anna ha avuto modo di capire la ragione della sua esistenza e del ruolo di Dio come Padre di tutti gli esseri viventi. Anna è una donna amata dal marito El Elkanah, nonostante la condizione di sterilità. Questo fatto non era considerato per lui una vergogna, un modo per cui dovesse essere disprezzata. Peninna, l'altra moglie di El le faceva notare e pesare tutto della sua condizione. El Cana però aveva dimostrato alle due mogli un comportamento giusto nei confronti di entrambe. Ai figli di Peninna aveva, egli aveva da dato la loro parte e Anna ne riceveva ugualmente anch'essa. Il pianto di amarezza, che esprimeva il dolore di Anna di non poter dare un figlio a suo marito, era indipendente dal loro rapporto coniugale. Anna era amata da suo marito così com'era. Il Canà accettò la condizione di lei di essere sterile, ma lei pianse per il fatto che non era realizzata pienamente per il ruolo che doveva avere per suo marito e per il suo popolo. Chiese a Yahweh di darle un figlio. Nella storia di Anna vediamo come i rapporti si distinguono tra uomo e uomo e tra Dio e uomo. In primo luogo il rapporto di Anna con il cana dimostrava che per amore si può superare tutto, anche una difficoltà grande come quella di non avere figli. In secondo luogo il rapporto di, Dio, di Anna con Dio a causa di questa impossibilità di generare un figlio, la ispirò a fare una specie di voto davanti a lui. Anna non chiese a Dio per sentirsi pienamente realizzata rispetto a Perinaia e il Cana, ma chiese a un figlio perché fosse la dimostrazione di chi fosse Dio, che questo Dio era diverso dagli altri, perché capace di ribaltare la situazione degli emarginati nella comunità. Yahweh è colui che ha il potere di trasformare e la volontà di intervenire in difesa dei deboli. La preghiera di Anna fu esaudita, a patto che se questa richiesta fosse stata esaudita, lei avrebbe restituito il figlio a lui. Perciò l'ho chiesto al Signore, era il nome di Samuele. Dio ascoltò il canto di dolore e di disperazione di Anna dal profondo del suo cuore a tal punto che non poté nemmeno più emettere parole. Egli la esaudì. Le donò la vita tramite il figlio Samuele, che significa «l'ho domandato al Signore» e così in cambio l'ha offerto a lui. Perché questa esperienza di vissuto di fede di Anna è fondamentale anche per noi oggi, questa sera, per noi che viviamo questa epoca, questo tempo? perché il Dio della vita esiste sempre per trasformare me, te, noi e questo mondo. Comprendiamo così che in questo mondo ognuno e ognuna deve passare attraverso un vissuto di vita e di morte. Queste due esperienze, la vita e la morte, si intrecciano, ma si sperimentano nel tempo e nello spazio del vivere di ogni uomo. C'è il presente che per il credente è continuamente un vivere di morte e di vita. Il canto di Anna è un sunto del suo vissuto fatto di questa esperienza di vita. Nell'esperienza del vivere nel mondo l'uomo deve attraversare il passaggio continuo dalla morte alla vita. L'esperienza di Anna come credente in Dio ci ricorda ora che la vita è un dono che solo Egli può fare. La richiesta di questa vita da parte del credente in Dio, nel Dio vivente è giustificata perché viene esaudita e questa vita stessa donata in offerta a testimonianza di Dio stesso come vivente. Impariamo così ad accettare la nostra condizione di essere creature noi crediamo nel Dio vivente che ha fatto risorgere la vita dalla morte con la resurrezione di Cristo, dalla tomba vuota, così come dal grembo vuoto di Anna Dio stesso ha fatto nascere un figlio. Questi due eventi, il grembo vuoto di Anna e la tomba vuota di Gesù, ci garantiscono ancora oggi la consolazione della rivelazione della nostra vera relazione con la vita e con la morte. Il Signore della vita ha manifestato la sua gloria e la sua potenza nella vita di una donna come Anna, e anche Gesù ha fatto ciò. Il canto di gioia di Anna ce lo ricorda oggi. La natura di questo canto è eccezionale, perché questo canto è davvero la celebrazione della natura incomparabile di Yahweh. La gioia è di Anna, ma la potenza è di Dio. In questo Cantico si capovolgono i privilegi sociali dei Principi. Yahweh è colui che ha il potere di trasformare e la volontà di, di intervenire in difesa dei deboli. Significa che Dio possiede quella combinazione tra qualità e intenzioni che conta per questa comunità marginale che canta. Questo Dio presiede con la sua sovranità unica al mondo della vita e della morte e concede questi doni poiché sa tutto senza darne una ragione o una giustificazione. Nella visione di Anna non vi sono cause secondarie né circostanze attenuanti, vi è soltanto Dio. La realtà di Dio consente una straordinaria speranza e mette in moto opportunità sociali che vanno al di là della razionalità amministrata dal sistema politico ed economico vigente. È una speranza che supera i confini definiti dell'attuale realtà sociale, una speranza che riveste la massima urgenza per quanti nel presente sono esclusi a causa di quei confini. È il capovolgimento della realtà. Le distinzioni sociali sproporzionate nel potere politico vengono superate e annullate. Attraverso questa esperienza di Anna molte vite furono trasformate e liberate perché la sua esperienza testimoniava il Dio a cui appartiene la volontà di intervenire nella sorte dell'uomo con l'unica ragione di ridonare la vita, quel Dio a cui appartengono la vita e la morte. Il grembo di Anna era come una specie di terra deserta, non poteva nascere una vita. Ma è proprio per questo motivo, per il suo pianto interminabile, il canto di grido di dolore che chiese a Dio di trasformarlo. Il canto di gioia di Anna, di aver avuto risposta nella sua preghiera, era la ragione della sua lode, perché Yahweh, il Dio che lei professava, era capace di congiungere i due lati estremi della condizione umana. Dall'esperienza di Anna, oggi viene riconfermata anche la nostra fede in Dio. Egli operò allora per dimostrare che Lui tutto, che Lui tutto può avere una ragione di esistere, e anche di dimostrare la sua volontà di capovolgere quell'esistenza che denota disuguaglianza ed esclusione. Il racconto della risurrezione di Gesù era... L'opposto del racconto di Anna e Dio è intervenuto in entrambi i casi. Il grembo di Anna era come una tomba, vuota, sterile. Non poteva nascere la vita, ma dalla tomba era nata la vita nella esperienza di Gesù. Dio era chiamato in causa in entrambi gli eventi. C'è una ragione per spiegare la volontà di Dio che è quella di riempire un vuoto. E nello stesso tempo ciò che è pieno deve essere svuotato perché sia tutto per la sua gloria. Dimostra egli dunque la sua sovrana volontà di trasformare le sue creature. In lui sperimentia e e sperimentiamo le risposte concrete delle nostre preghiere esaudite da Lui per noi. La preghiera di Anna era una richiesta di donarle la vita e in cambio era in offrire a Lui come tale costa vita. Noi chiediamo a Dio di donarci, di rispondere alla nostra richiesta particolare nata dalla nostra condizione umana di impossibilità e Dio ci darà questo dono da offrire a nostra volta offerta tale. È integrale, è il pieno dono che non vogliamo spezzare. Rimane come tale perché siamo consapevoli che il dono era pieno, era tutto. Non era parziale perché ci è stato donato. Samuele l'ho chiesto a Dio. È l'offerta di Anna che ritorna a Dio. Dio ha ridonato vita al suo figlio Gesù per essere di offerta. La vita donata da Dio nel figlio è quell'offerta che ha ricevuto da Anna. Io do quello che mi hai dato. Restituisco quello che mi hai dato. L'esperienza di Anna, avendo avuto un figlio nella vecchiaia e nella sterilità, si ricorda oggi che in un'epoca così difficile, tutto contro la vita. La vita ha una doppia valenza. La vita che Dio dona, in questa maniera rivale, che sia la morte che la vita, entrambe sono dipendenti, sono in relazione. Vita e morte morte e vita, acquisiscono i loro veri significati. Il non senso della morte acquisisce il suo significato grazie all'esperienza di Anna in questo brano e alla nuova vita nata da questa morte, come era stata la sua impotenza di generare, ha dato il motivo di lode, dicando al Signore. Che cosa può dire a noi una donna come Anna che è vissuta 3.000 anni fa? Lei a noi credenti, fragili e insicuri di oggi, si offre come testimone di fede e maestra di preghiera, perché impariamo a ritrovare la fiducia nella vita e nel Signore che guida i nostri passi. In questi incontri di catechesi, ci proponiamo di cogliere la sapienza e l'intraprendenza di queste donne della Bibbia. A me sembra che entrambe queste qualità si riscontrano nel vissuto di Anna, la sapienza innanzitutto. Tutta la sua vita è intesuta di sapienza, come esemplificazione. Colgo l'aspetto del modo in cui lei reagisce ai maltrattamenti che subisce da parte di Peninna, la quale non perde occasione per mortificarla e deriderla a motivo della sua sterilità. Anna non ribatte agli insulti e alle continue illusioni circa la sua inferiorità nei confronti della rivale. Potrebbe renderle per panfocacia rinfacciandole che il marito la considera soltanto come generatrice di figli, ma non la ama né tiene conto di lei per tutto il resto. Anna invece si fa carico della violenza verbale e sceglie il silenzio, espressione di sapienza. Preferisce di non avvelersi del principio, Sancito anche dall'espressione di Sapiente, anche dalla Torah occhio per occhio, dente per dente. Mi chiedo, chi di noi al suo posto agirebbe allo stesso modo? a pratica, quella che sarà l'esortazione di San Paolo, non rispondete al male con il male, ma vincete il male con il bene. Anna soprattutto si mostra donna intraprendente nella fede, nel suo modo di relazionarsi con Dio. La sua è una fede semplice, ma ferma e radicale. Lei parla al Signore in forma diretta. Il suo è un dialogo a tu per tu. Gli chiede il dono di un figlio e quasi quasi lo ricata impegnandosi con un voto a restituire a lui il dono che chiede, come se gli dicesse, guarda che conviene anche a te esaudire la mia richiesta, perché il figlio maschio che tu mi darai, io lo consacrerò a te per tutti i giorni della tua vita, e lui farà tutto quello che gli chiederai, perché io gli insegnerò a fidarsi di te che sei il Signore e così avverrà Maria di Nazareth si ispirerà al Cantico di Anna per cantare nel magnificat le grandi cose che ha fatto in lei l'Onnipotente il canto di Anna è un esempio per noi oggi di dire lode a te Signore Dio ci auguriamo e ci benediciamo a vicenda con le parole del canto di Anna.